Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti Nuovo video What's my bag Dunque, eh, questo video vuole essere Un video cosa c'è nella mia borsa Perché era da tanto Che non lo facevo più, quindi eccomi qua Vabbè, l'ho aggiornato, anche oggi sto facendo Un sacco di video E però sto aggiornando Sperando che vi possa piacere questo video Quindi nulla, vado alle ciance Andiamo subito A far vedere la borsa Questa è la borsa Ovviamente c'è anche la sua chiusura, ovvero sia questo che vedete con, mi fate già lo spoiler di quello che ci sarà dentro, più questo qua, vedete, questo, questo, per chiuderla in così, così vedete, già. E nulla, stavolta mi sono messa proprio bene a far vedere bene eh, eh, il contenuto, come si può dire, la luce, perché se no, eh, già prima c'era un video buio, quindi io stavolta la Watson Bag sarà più luce fu <ride> già comunque questa è la mia borsa questi sono i manici che ha lei sia questo che quest'altro e poi c'è questa ahia, ma stavo guardando in faccia e poi c'è eh, anche che si può portare sia anche a spalla sia così vabbè così a braccio o a spalla appunto a tracolla volevo dire scusate a tracolla poi dentro cosa abbiamo andando veloce allora il mio portafoglio eccolo qua il portafoglio con le borchie come potete ben vedere tutto borchiato eccolo qua tutta la sua gran bellezza eccolo poi poi poi dentro non c'è niente non ve lo faccio neanche vedere come com dentro perché anzi ve lo faccio vedere vedete qui ho tutti i miei documenti non faccio vedere null'altro ma o i miei documenti non, non, è che posso, non credo che mi possano tanto interessare. Poi, una busta della spesa, eccola qua, busta della spesa natalizia. Ma tanto, non credo che farò mai i regali. Ma vabbè, i tagli. E un pannetto per pulire i miei occhialetti, che sono anche tutti 10. Non so se si può entrare a vedere qualcosa, ma sono sporchissimi, sporchissimi. Vabbè, non sporchissimi. vabbè nulla. Vabbè Qua ho il, il, il solito cosa per entrare nei locali, che ne so, farmacia, negli uffici e cose varie Vabbè, non posso dire come se sarà, è meglio che non ve lo dico Perché non voglio poi, come dire, vabbè, il Green Pass questo sarebbe, inutile che ve lo dico Poi, poi, il mio amatissimo, è stra di compagnia quando faccio video vlog come chiamarlo della cellulare cellular line bastoni del stick del, se, da selfie che eh? lo potete vedere anche voi quando faccio video vlog che fate in casa barra chiacchierici eccolo qua vedete già questo vado di veloce perché non voglio annoiarvi troppo poi un'altra mascherina in questo periodo storico poi un specchietto per guardarvi allo specchio quando caso mai ho il rossetto sbavato che sia lucido labbra. Igienizzante mani, come ho appena detto appunto. Eccolo qua, vedete? Igienizzante mani. Poi... Ehm, qua Un'altra mascherina, eccola qua, che utilizzo sempre per uscire. Cosa c'è? Ah oh, ho trovato un euro Capirai quanto sono ricca Un euro Vedete no non ci credete mai Un euro Eccolo E questo poi la metto qua Poi fazzolettini di carta Che li sto sempre cercando a mia nonna E mai li trovo Perché non ne ha lei usa i fazzoletti di stoffa Vabbè Altri eh, pannetti per pogliare gli occhiali Una penna Eccola qua, una penna. Ciao. Poi, cosa trovi è dentro? Un'altra penna. Adesso <ride> sono piena di penne. Non so se ve l'ho detto, ma lo sapete adesso. Allora, salvatini intime della Chili. Vedete? Già. Poi, un portachiavi che tanto non ho ancora utilizzato. Angioletto. Oh, qua c'è un capello. Non capisco come mai c'è un capello. C'è un capello. Sì un cappello mio ovviamente vabbè ve lo faccio vedere così eccolo qua un angioletto che non si vede manco tanto bene eccolo qua pieno di capelli Va. comunque mm. poi le mie cuffie che non possono mai mancare di un altro telefono che ho e niente allora qua dentro c'è qualche altra cosa si sì, documenti che tanto non posso interessare a nessuno No, non c'è niente, invece è bugia. Oh, scusate, vi ho spostato. Allora, qua c'è una tasca interna dove poter mettere quello che volete voi. Poi qua c'è un'altra tasca. Sì, sempre qua. Qui un'altra tasca ancora, qui, vedete? E qua lo stesso, è pieno di tasche. Sì, si sto facendo vedere bene. Ecco qua, tasche. Per mettere il cellulare, fazzoletti, quello che volete voi. Un'altra tasca. E poi un'altra tasca ancora. Qui si vede? sì. Un'altra tasca che non è finta ma è vera, è reale. Vedete, se ve la apro c'è un'altra tasca. <ride> si faccio fatica perché questi video sono faticosi a fare. Non vi sto dicendo nulla di. Di nuovo, allora l'altra all un'altra tasca anche qui e poi qua finisce che chiudo ed è, questa è la mia borsetta, che oramai mi sono stra stra innamorata e niente ragazzi, questo era tutto il video finisce qui io vi saluto <ride> vi ringrazio per l'ascolto ci vediamo al prossimo video ah mettete un like se vi è piaciuto il video seguitemi su instagram come youtuber melania basso 8 e noi ci si vede al prossimo video ovviamente se vi iscrivete vi invito a attivare la campanella e fatela diventare come nera appunto un bacio ciao a presto un bacione e buon natale a tutti e tante cose belle a tutti voi ciao